Rovinato allora lascialo verde non darei no? per Tese Alberto so Volante Bolliaco Martuccio Alessandro Abate Adolino Giordani Mauro Luigi Stefano Rossi Giancarlo Parte del belto, capravo Cristina e entrambi. Anche qui vediamo le giro, vediamo le persone che montesi, fare questa mozione per una serie di, di motivi tra i, quali, tra i quali Presidente il primo tra tutti è che questo comune è comune una collezione prettamente turistica residenziale la seconda cosa è che soprattutto noi che l'abbiamo fatta e credo anche noi non vogliamo che su questo territorio si creino situazioni di questo genere che portano ancora di più inquinamento e, e quindi disagi alla cittadinanza la terza cosa è perché eh, la zona di un devastato sotto l'aspetto del genere sanitario, eh, dove c'è già posizionata la discarica dell'arbano al nostro confine, il preparatore dei castelli romani e, e tutta una serie di notevoli eh, disagi. E quindi andrebbe a chiare ancora di più un disagio eh, di inquinamento su quel territorio di quello che è già devastato. Pertanto noi alla luce di queste cose qui e anche di altre cose che. Tra l'altro questa società che propone questo progetto, una società che sbaglio, una società di urno, non vedo quali sono le condizioni che spingono la società di a Lorno per questo territorio, non faccia la loro regione nelle zone di miglior ai loro comuni. Detto questo Presidente del Regolazione che noi vogliamo che venga messa a votazione, allora, i piatti per la produzione è più assimilati presso il nostro comune -ricettiva, di natura turistico-ricettiva che giungono a quanto riferito a difficili preposti all'attenzione dell'amministrazione diverse richieste da parte di società per la realizzazione di impianti per la produzione di biometano e simili che in particolare nuovo in questi giorni si parla dell'impianto per la produzione di biometano in località creava proposto dalla società Suelduci <ride> presentata al Comune di Ardea in data 17 11 2014 che consiglieri comunali sono in conoscenza del progetto di cui sopra, soltanto nelle discussioni fatte nelle due commissioni urbanistiche, senza aver avuto, tra l'altro, nella prima commissione il supporto tecnico dovuto da parte dell'ufficio del che ha anche omesso di presentarsi ben quattro volte nelle conferenze di servizi effettuate e convocate dall'ufficio suo del nostro comune, che al momento attuale risulta che il progetto presentato è carente di concentrazione, come richiesto nella nota dei responsabili del servizio territorio ha chiedito Pietro Rumei, questo chiaramente è stato scritto un tempo fa, dopo è fatto un'altra commissione, quindi poi il Pietro Come si è presentato e ci ha dato una serie di spiegazioni che comunque deve ancora, deve ancora darci ha alcune domande. Che tale progetto dovrebbe essere realizzato nel frattato Montagnano, la realtà già interessata dall'esistenza da di un cogeneratore a confine con il comune di Aparro Razziale e dal nebulatore generale che raccoglie tutti i redmi comuni dei castelli Romani. Che a spirito di questa amministrazione effettuale, la riqualificazione degli, degli ambiti territoriali attualmente degradati, il miglioramento della sostenibilità ambientale specialmente nei territori che trovano un impatto presidenziale, il recupero funzionale del patrimonio di inizio di essere, il miglioramento generale della qualità della vita del nostro territorio, che da quanto viene visionato e verificato nella seduta della Commissione proposta ci sarebbe su una zona di idonea e abilità il passaggio giornaliero di circa 60 pinci che trasportano materiali per il funzionamento della centrale, che la costruzione di tale centrale non porterebbe nessun vantaggio né per il Comune e tantomeno le cittadini abitanti su quel territorio, che tra l'altro spirito dell'amministrazione comunale tutta tutelare in non inserire la salute dei propri cittadini ed in particolare quelli di Montagnani, già marcoriati per motivi sovresposti dalla presenza di impianti a notevole rischio ambientale. Alla luce di quanto sono rappresentato con la presente, noi consiglieri comunali ci richiamo contrari alla realizzazione di tipi di impianti nell'ambito dell'intero territorio comunale. Grazie Presidente. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie facoltà. grazie presidente, buonasera grazie a tutti, grazie a noi se a tutti, la a tutti, grazie a tutti, ma l'indirizzo politico che deve dare il Consiglio Comunale per questo alla delibera che è presente oggi deve essere sentita anche da una volontà politica. Il 30 ottobre c'è cioè la scadenza per quanto riguarda la possibilità di. possiamo discutere soltanto di fatti amministrativi e quindi deve avere anche della, della garanzia personale, degli comunità di uno di loro. Allora se è vero che poi ci penserà la magistratura, non sono io qui che dovremmo decidere se condannare il gesto di alcuni consiglieri, perché il consigliere Franco è stato chiamato in tribunale per il sul. Faccio guarda ah, vale, Abbiamo un'ordine del giorno per rimanere sul punto, e lei non sa del giorno. Ha sbagliato l'inserimento nel, nel, nel punto dell'ordine del giorno perché questo è un fatto gravissimo. E, e ora abbiamo convocato il vorrei. consiglio di straordinario sul problema della centrale in sì. Quindi, e quindi il prossimo consiglio, che potrebbe essere anche con qualche giorno di giorni, inseriamo poi veramente. Consiglio, oh sì, tutte le problematiche che stanno di fronte a me, di mi dispiace, io non so sotto di le mie, non so Questa notte è un appalto a cellula anziani e su questo vorrei soffermare, io mi auguro che non sia doloroso, adesso che per i miei io oggi sono andato a verificare e mi è dispiaciuto anche avere avuto un battipetto molto forte. Parte della mancanza della politica e del rispetto nei confronti del lavoro, perché un, un dipendente comunale, per dico la famiglia con i figli che si permette al consigliere comunale di non, di non farlo entrare, credo che questo sia quantomeno da riportare nei dichiari istituzionali. Io sono andato qui per spiegare il mio mandato, volevo verificare perché siamo stanchi, siamo stufi di vedere il danno di un chiodo e poi riparare la casa intera. Beh, è importante, il Presidente, fare il passaggio anche su questo, perché oggi non ci deve essere il dipendente naturale lì, ci deve essere semmai la polizia locale. E quando sono arrivato io ancora non c'erano le sigili. Allora, è grave questo nell'impianto qui ognuno fa come gli va hanno capito che armi è il terreno che non si lamenta nessuno e io voglio sapere qui perché anche io ho giocato anche io ho avuto si faccia luce però eh, sapete che un mio collega sì di maggioranza ma viene comunque abitato come uno dei responsabili in quello che è accaduto e se fosse responsabile dobbiamo essere in grado di dirgli tutto di di dimettersi di questo non è un attacco personale caro consigliere però è comunque una, un, un, un intervento di garanzia del va se il presidente del mese la dire quindi al di là che ci sarà poi il giudizio finale che lo deciderà però noi qui siamo chiamati a garantire la città e non possiamo soddisfare gli ultimi fatti gravi è un, che fa e, è un fuoco continuo nella nostra città è un fuoco continuo io mi auguro che non sia inadeguata cosa questa terza però non è più pensabile non è più possibile non abbiamo una settimana tra E sono state 14 le macchine le incendiate, Un paio sono state avvisate. L'ufficio tecnico, il centro anziano, so, qualche, qualche locale privato, qualche ufficio privato. E non, non, è, non è più pensato. a me viene del calibro le altre istituzioni che non ci hanno detto nulla non gli avranno la possibilità di parlare hanno fatto soltanto che prima a chi aveva entrato il tuo a chi aveva entrato il tuo altro ma io credo è che questo va per portare nella discussione del senatore quindi come il consigliere Mia Guangi mi ha invitato a portare in discussione il senatore io mi invito a, a, a convocare il consigliere Mia sulla sentenza ricordando per quanto riguarda il, la mozione presentata dai quattro consiglieri comunali che la vorremmo firmare anche noi la scusiamo anche se non, non credo che basti queste dei nostre prime ci proviamo ma il 30 ottobre il 30 ottobre l'appello che faccio a tutti voi voi siete l'appello di cui ne siamo noi allora prendete il problema cilindro il... perché se qualcuno vuol far credere a me che questa non è cosa fa rimane difficile comunque noi prima la mettiamo e siamo con voi a combattere affinché questo non avvenga se siete veramente in un momento di, di, di combattere grazie grazie consigliere Pate consigliere Marucci a qui purtroppo bisogna essere competenti competenti ma come dico sempre bisognerebbe essere di elementare perché no, sono come un po' con le tariffe di uno parla a e poi ci racconta di una prima domanda dell'altra è di poi cominciare a pensare a te a quello a, a quell'altro e si cominciano Così è per quanto riguarda questo tipo di discorso, perché poi le normative stanno, le ultime sono di inizio anno, inizio 2015, quindi stanno in continua evoluzione. La legge nazionale dà nuove possibilità alle regioni di, di, di fare una legge apposta, la regione Lazio non l'ha fatta, anzi, ne ha fatta una questo tipo di serviva una procedura, da una procedura, di bassa, una procedura semplificata. Quindi, questi signori che vogliono investire sul, sul territorio, sui nostri territori anche quelli di Milano, non devono altro che presentare alcune documentazioni. Gli uffici sono obbligati a fare un ideo burocratico e ciascuno, per le loro competenze, così tempo un anno, io non fatto, proprio di sapere di questo tipo di iniziativa in estate fine, fine estate mi sono andarmato e ho convocato, ho fatto convocato una commissione sia urbanistica sia poi ambientale, poi quell'ambientale per esempio mancazza di un'orregale però non funziona urbanistica non è molto e davanti essendo a provare ovviamente, perché per queste cose sono più complicate, quindi Vogliamo stare dalla parte della de gente, vogliamo fare le cose fatte bene, però diventa così. Sono andato un po' a documentarmi in giro, leggendo su internet e quant'altro, leggendo anche testi piuttosto complicati. E quando sentivo prima il consigliere diceva che dice territorio di Montagnano è, è, è già... è già purtroppo, purtroppo, la legge dice che in quando ci sono questi tipi di concentrazioni di altri, vediamo altri delle riscate e via dicendo, è più facile inserire questi tipi di centrali in quei territori che possono essere in altri. <tutti> <bearing Mozart> <trupple> Quindi diventa complicato, abbiamo cercato di prendere la città, certo la Commissione abbiamo cominciato a il piatta, il piatta dedicato, Partito, bisogno, cioè, dire magari che l'agricoltura del pregio, Abbiamo detto eh, il discorso delle incidenze rilevanti, abbiamo analizzato vari, vari aspetti e, e, e ci siamo trovati più volte in un culte santo. Quindi abbiamo dovuto quasi, quasi sempre, sulle varie mani, cioè, ci poniamo noi, anche perché, da parte, questo lo, lo, lo dobbiamo fare il nostro modo, non tutta, da parte dell'amministrazione, ma abbiamo avuto questo periodo di pagazzo della dirigenza c'è stato un discorso che prima non c'era il dirigente, poi è subentrato, però anche la decisione organizzativa l'ha presa il 15 settembre, quindi è stato tutto un, un, un servizio e qui c'era la scadenza del cioè, comunque. comunque, noi abbiamo, abbiamo posto alcune domande ai due dirigenti, sia quello del suolo che sia quello dell'area del eh, dell Allora, il è una volta che ha acquisito i pareri da parte degli organi chiamati a, a dare diciamo, questi pareri non fare altro che dare ovvero se sono tutti favorevoli di dire ok per noi va bene. Quello dell'area tecnica, dopo la nostra richiesta dell'altro giorno, ci ha scritto quanto ne do, le lettura in modo tale così conoscenza del tutto ciò che c'è è la eh, commissione urbanistica se il commissione urbanistica del 18 18, 18 ottobre 2019 con votazione di conferenza dei servizi procedura abilitativa semplificata per un impianto per la produzione di più metà gestione anerobica, aerobica i sottoposti della chiesa di regole stanze di organizzazione del ministero del gruppo economico del 10 settembre del 2010 parte di un Punto 12.9. Ok. Rilascio corrente di competenza, titolare società su LCRL. In relazione alla seduta della Commissione europea 18-10-2015, nella quale si chiedeva la servizio territoriale quarta in relazione spettine, a alcuni aspetti di garanzia di durante del seguito medesima da parte dei membri componenti, nonché di rispondere ad osservazioni poste dalla cittadinanza del presente, che mirava a verificare l'opportunità di approfondire aspetti attivi qua la valorizzazione della tutela delle popolazioni, l'esposizione del territorio e le emissioni inquinanti di tipo chimico-biologico, odorigeno, nonché dell'esposizione delle armi di fatta e a tutti gli aspetti legati all'impatto del territorio circostante. Lo scrivente, atteso del costruttore di un'ambito degli aspetti di esposizione con competenze urbanistiche di inizia, informa che il parere richiesto in conferenza di emergenza dell'ufficio giornalistica costituisce esclusivamente... Un atto endoprocedimentale autonomo e presupposto rispetto al titolo del Nella salvezza dell'eventuale protezione di figura a parere di competenza di altri enti, aventi titoli del premessi in materia di salvaguardia del patrimonio culturale ambientale sulla sicurezza e dell'impatto dell'eventuale missione. Al riguardo, fa presente che nelle modalità della selezione di figura di licenziale presso scrivente area 4, il sottoscritto. Nessuna in materia di sostegno dell'agricoltura, della, della organizzazione delle selezioni agroalimentari locali, della tutela del patrimonio, del messaggio dell'accertamento, della sicurezza di eventuali visti di incidenti, della presenza di eventuali contaminanti, eccetera, investono competenze di altri uffici e enti che corpo di figli del fuoco, asma, regione, provincia, palazzo, eccetera. Si ricorda già anticipato normalmente della sottoscritta nella precedente commissione organistica che il legislatore, il legislatore nazionale, con il decreto legislativo numero 387 del 2003 ha ricevuto l'attuazione della direttiva 2001 77 cd relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta la fonte di energetica rinnovabile nel mercato interno dell'elettricità e che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 10 settembre 2010 ha approvato le di guida per il procedimento di quella di 12 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di posizione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché l'idea tecniche per l'impianto stesso. Inoltre, all'articolo 12 del preso del legislativo si disciplina la autorizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, a tal punto che il comma 7 ha previsto che gli impianti di da fonti rinnovabili possono essere pubblicati anche in zone classificate a i al riguardo si sì, rileva che la regalo 3, del periodo 10, 09 .10, cico, quantosì, del 09 2010 viene viene esercito quando si le zone di sacrificare dai centri che hanno organizzato non possono essere genericamente considerate aree e si sì, di non ricordi e che l'esercizio del fratello regionale, in cui appunto io, nell'individuazione delle aree si ricordi tenendo conto sia che le altre concentrazioni di piante di produzione di energia ma continuabili. Sia dell'interazione con altri progetti, piani e programmi, cosa in essere o il progetto di di determinata a questo si aggiunge quanto prevede la regolamentazione comunale che, all'articolo 25, del vigente PRC, consente l'installazione di un'area regolare di impianti di depurazione o, no, e il generimento dei rifiuti di soldi, solidi, oltre che di impianti tecnologici. Nella specie, Prende atto che risulta di competenza esclusivamente regionale esercitare il di potere dell'individuazione del sì di armi dell e siti non di torre di installazione di di via dell'oggetto. Essendo ad oggi tale possibilità legislativa non ancora esercitata da parte dell della medesima generazione, con la conclusione che l'impianto di non risulta in contrasto con la destinazione agricola di cui l'articolo 25 del PIA recente. Un formato che a seguito della richiesta di integrazione in pieda sua della rinnovare a fondo e nota in data 22.9 del ministro, il protocollo 45.099.2908.011c e, dall'esame di un'operazione per tutta verso il suo, si è approfondito di istruire le persone che per gli aspetti di nonostrazione, evidenziando esclusivamente l'obbligo dell'assegurazione delle protezioni, A. Ai dell'articolo gli stacchi dai mobili minimi 20 metri lineari laddove le strutture di polizia civile, civile interessate alle valmi delle grafiche risultano a distanza inferiore, media appunto 1 della nota dell'ufficio di età 2 2015, protocollo 45.09929 quindi B, il di gente rete, i sensi articolo recensioni e rete di stessa massima 2,30 di pubblicato sul sito del Comune in materia di attesa, e tecnologia, recensione e installazione del Capo di della nota di 22 del 2 settembre 2010, con l'autore del 1509 del perfino C. Di cui è l'articolo 10 comune tra E. e il Ministeriale 10-09-2010 che obbligano al deposito presso l'amministrazione precedente di una cauzione e o riduzione bancaria e garanzia dell'opera di messe di naturale della dell in e in proporzione al valore delle opere relative, costi di dismissione del di piatto C, di cui all'articolo 147 del testo unico dei A che obbliga l'acquisizione dell'autorizzazione magistica per l'esecuzione di opere in aree vincolate, realizzazione di cardinata e elementi costruttivi di pesa dell'arco di pertinenza, popolazione di, di scarico a quelle e due nel posto. potrebbe anche prevedere un'eventuale modifica dell'articolo 25 del PRC al fine di impedire le sanzioni da a tale modifica che necessita comunque l'approvazione del è per scarsa efficacia in quanto per il principio di gerarchia dei fondi la norma nazionale in materia di energie rinnovabili risulta prevalente rispetto all'eventuale relazione di valutazione questo qui è stato firmato l'architetto io dato ciò voglio comunque eh, sottoscrivere la mozione presentata dal, dal, dal consigliere voglio dire che io non ho venuto il contrario a questo tipo di impianti e che comunque nel prossimo punto per, al prossimo punto dovremmo fare un, un emendamento all'articolo 25 e ci dovremmo dotare il normale di un apposta comunale. Perché oltre a questo qui purtroppo ne sono stati prendati anche de, degli altri. Quindi ho il timore che in quest'area la voglio va a diventare una parte una, unica. Grazie. Grazie Quantruccio, aspettativo e la facoltà. Buonasera a tutti, a buonasera dell'ordine, a tutti i cittadini, ai consiglieri e al Signore. No, io volevo fare un appunto, ringrazio il Presidente della Commissione che ha delucidato quali sono le, le, le norme, le leggi che hanno potuto diciamo, permettere a questa società di fare questa opera sul nostro territorio. Però secondo me la diciamo, razza della legge nazionale, che poi diciamo, è stata introdotta nelle varie regioni, eh, cioè, aveva un altro scopo, cioè magari quello scopo, io così non ci applicata, che tutte le aziende che producono nel proprio lavoro, possono così diciamo, sfruttare questi scatti per fare diciamo, una produzione di energia anche per la loro azienda. No? Perciò abbiamo presa la legge, presa gli incentivi, questo dovrebbe essere la razza di questa legge, preso gli incentivi da parte dell'Europa e da parte anche dello Stato italiano. Alcune aziende hanno visto un profitto particolare e non più un senso di recupero dell'energia per cercare cioè di abbassare i costi delle proprie aziende ma poi dire sulla norma c'è da dire anche che noi dobbiamo fare in sé parola, la norma della costruzione soprattutto in quei pensieri c'è la norma ma non lo facciamo c'è da pagare la commissione alla lingua c'è la norma Non, non lo sappiamo non siamo vivici, non siamo tecnici non siamo in grado se inquina veramente, se non inquina non siamo in grado di capire se poi le anche scoprono è pergolato, finisce nel, nel, nel sottosuolo. non lo so, perché non sono competente però una cosa la so è che in quella zona lì dove oltre nei confini che hanno messo quello che sappiamo ci sono delle piccole aziende che producono vino che esportano vino non solo in Italia ma anche in altri paesi c'è la zona d'occhio. ci sono delle aziende che producono olio che danno lavoro e fanno lavoro agricolo e noi per la norma ci andiamo a mettere un mostro che appunto diceva 60-70 giorno che portano il, lo scarto dice il però però abbiamo visto che può creare problemi l'abbiamo visto qui all'inizio del Consiglio comunale perché sinceramente io devo saltare la pianta però nel senso che non lo sempre insegnare strutture che poi creano problemi alla cittadinanza. Perciò io farei questa riflessione sul fatto della norma, farei questa riflessione sul fatto che noi siamo i responsabili, come consiglieri, di quello che succede nel nostro territorio. che noi questa società che vuole costruire questo impianto non lo vogliamo. E credo che dobbiamo fare di tutto per impedire che questa società venga a sfruttare il nostro territorio senza portare un minimo di vantaggio né ai cittadini e nemmeno all'economia. e perciò, su questo punto, io penso che sono stato chiaro credo che tutto il gruppo che ha affermato la mozione è chiaro è chiaro No, voglio rispondere ora a qualche cittadino che scrive che sembra che noi siamo sempre vogliosi di nominare il territorio cosa che non è assolutamente perciò cioè ribadisco che, che noi queste strutture non le vorremmo però non a priori perché secondo me chi ha la possibilità, chi è che è da tempo che ha un'azienda figura sul nostro territorio che secondo me va messo su un regolamento va chiarito se non ha un'altra norma locale può fare per il suo fabbisogno questi tipi di impianti vorrei fare un punto che la allora, vediamo, mi, mi perdonerai il presidente sul fatto del c'è un anziano no speratevole, rimanete sul punto sì, sì. appunto, sono un anziano no vorrei dire che la, la mia la mia idea sul campo, di, un, sul di qualche tempo fa era quella di, sì. di modificare i c'è un per, per far fare la storia del mio consiglio sono volato prima di farlo c'è grazie grazie presidente buonasera a tutti consigliere ci un, un riferimento al punto dell'ordine del giorno riferimento alla mozione che abbiamo presentato noi quattro, non abbiamo presentato la mozione perché vogliamo mostrare di essere più bravi degli altri che sta a significare che veramente non vogliamo che questo territorio venga veramente fatto uno scempio e venga fatto il nostro territorio un qualcosa che, possiamo, che possa essere anche Per quanto riguarda, riguarda questa eh, relazione, che il consigliere Mastruccio ha letto con attenzione, fatta dal la vostra attuale dirigente, o facente funzione del dirigente, io non la condivido. Non la condivido perché tutte quelle normative, quelle deroghe, quelle legislative, quelle normative, per il comma sanno di falso. Sanno di falso perché è la legge falsa in quel caso. Perché in qualche caso noi possiamo essere anche accusati che, non, che stiamo facendo lo scelto del nostro territorio, in realtà non è così, perché noi anche l'ultima discarica che abbiamo scoperto con qualcuno del pubblico io ne parlavo qualche mese fa e non aveva a conoscenza perché non eravamo a conoscenza perché il Consiglio Comunale non è mai a conoscenza delle cose così importanti e poi dico no, perché non condivido la relazione del dirigente, perché mi è sembrato quasi di parlare con di un diato, se ne lavate le mani, perché l'altra dire, se ha attivato a quello che lui ha la discarica si può fare, l'altro su, su stupendo, come la si chiama? Non so neanche il nome. Ma non mi interessa il nome e il contenuto della società, mi interessa che all'interno di questo territorio basta fare queste forzerie. E quando, per un altro indietro, quella, quella della riscarica, della, della, della, della, della, della del biomassa, non sono neanche idea termini, guardate che sono... umana, mezza, ma che cos'è questa cosa? Chi va dentro cosa stato Sono le bufari, Ma come ma sono 30.000 le bufari No, guarda, hanno fatto questo tipo di impianto guarda, c'è cioè, il Consiglio Comunale non ha mai saputo che lì era stata rilasciata, approvata, con una serie di conferenze, di servizio, degli uffici un tipo di autorizzazione. questo è gravissimo è grave, così vale per questa e così vale per perché quando uno si presenta un imprenditore all'interno del consiglio della, della, della sede comunale con chi parla? io vorrei che ci fosse anche il sindaco presente con chi parla? ma chi ha detto così il sindaco chi è? dov'è? o oh, il sindaco di ha c'è cioè, sarà il vice sindaco, ci cioè, sarà il presidente del consiglio, ci sarà, non so, l'assessore preposto e a, a richiesta specifica di questo impianto la risposta deve essere immediatamente no perché il nostro territorio non è la discarica di Dario, come sta diventando, come è diventato un che ha non solo l'indice da ha di cancellare il primo che come ex, dall'altra parte ha fatto una discarica di Dario. 5 milioni di euro a Montagnano 6 milioni di euro a Caliberti 3 milioni di euro da Pasciano Sera signori il devolatore si è fatto il devolatore aveva fatto le contestazioni, da un tutti i contrario di tutto, il, il, il devolatore si è fatto sta vintando il spinto del sindaco a Germania perché il devolatore ha e i 5 milioni di spesa per le acque, per la foglia, per la luce a Montagnano non sono stati neanche inventati ma sai, la nazione, sti cazzi! A me è desatto, il non che non ne avrei a il tributatore montagnano, comincio da quello, non si ama, anzi se l'hanno fatto, che ha un sindaco, che ha un consigliere, fino a quando non tempora il primis di 5 milioni a Montagnano e i 6 milioni dell'altra parte del territorio. E così vale per questa superbia. E noi vengono a dire, ma no, ma guarda, questa è un'inclinica, questa... questa ha detto bene il consiglio di Trazzarello, ma poi tutti, perché quando condividiamo questa linea c'è cioè, il conto dell'azienda nuova del territorio, c'è cioè le 50 mucche, le 100 fa il suo invertito del per il dell'energia della sua piccola azienda, è un conto del 150 mucche. È chiaro che si abbattono della normativa perduto che vecchia che considerano Lucio, letto perché il vincente, scrivendo quelle normative del rete, di Fierre, anche io ti metto a leggere qui come 27 che cos'è? Cosa è, cos è? Faccio la comparazione di sentimenti, quindi prego di nuovo la protezione. Grazie a te. il Consiglio Comunale, modifichiamo i riti che i consiglieri comunali tecnici lo sa il modificare i tuoi e nessuno costruisce un cambio questo. Non si vuole fare! Dall'ultima professione, caro Presidente, io l'ho detto, l'ho menzionato, mi è basta di capire che non si vuole fare. Sì. Ciao, Siamo quello che sto può fare quando vanno fare e questo lo si è voluto così allora che vogliamo contro questa nazione che il potere abbiamo di poter sospendere la sua energia e neanche i 4 5 che vogliono nel 7 piano perché questi cittadini Yeah. Dei gas, del gas, di prodotto dell'energia, di cui non lo ma non possiamo ammettere che il nostro territorio vengono da in Italia 150.000 tonnellate di 50-60 canne al giorno che percorrono il nostro territorio distruggendo strade e quant'altro e vengono in Italia e È chiaro che i cittadini sono a distanza di 500 metri, 600-800 km, tenendo conto, avendo che un po' di poco la distanza, è chiaro che la distanza è da più malattie più prodotti non più prodotti d'occhio, d'occhio a prodotti scadenti e chiaro che la sua che ci vive in un... ogni clima dove tutti ci condannano perché la di Sotterfucci, di qualche consigliere comunale, o non so, di me lo così Presidente, Assessore, non so che dando il tacito consenso indirettamente all'organizzazione che sopra, questa gente, questi fatti, queste cose vanno tutte governate. E quindi io chiedo veramente che non solo non ci dobbiamo tornare alla mozione per poter bloccare questo impianto o altri impianti, ma dobbiamo fare azioni Un'azione determinante e chiara, domani stesso ritornare in Consiglio Comunale Presidente, modificare l'articolo 25 delle 9, cancellare la sempre. Che alcuni per strada della situazione che non hanno il coraggio di dire no, non si fa una volta per tutti: bisogna assumersi le proprie responsabilità, il proprio coraggio di dire no a certe azioni. In tegri nostro territorio, grazie, grazie presidente. Se non ci sono altri interventi, vediamo la votazione. La votazione è importante, no? Sì, no, no eh, è una richiesta per, eh, per, per, per l'assessore l'assessore mi di questa domanda nello scorso consiglio comunale aveva